Lui e Gauguin lavorarono insieme tra l'ottobre e il dicembre del 1888, ma poi questo sudalizio artistico si interruppe bruscamente. Gauguin non si rivelò il mentore sperato da Vincent e tra i due i punti d'accordo erano veramente pochi e non riguardavano la pittura. Le critiche che Gauguin rivolgeva a Van Gogh lo resero sempre più instabile mentalmente, portandolo a un gesto folle. In seguito a un litigio, nel pomeriggio del 23 dicembre del 1888, Van Gogh avrebbe rincorso l'amico per strada, con un rasoio, minacciandolo. Gauguin fece i bagagli e lasciò Arles, mentre Vincent, in presa al delirio, si tagliò l'orecchio sinistro, lo incartò e lo consegnò a un'amica, per poi tornare a dormire a casa sua. La mattina seguente venne ricoverato in ospedale. I girasoli è uno dei dipinti più popolari della National Gallery ed è il quadro che più spesso viene riprodotto su cartoline, poster, tazze e quaderni, ma è anche uno dei quadri di cui Van Gogh era più orgoglioso, dipinto durante un raro periodo di ottimismo. Perché scelse di rappresentare proprio i girasoli? Questi fiori avevano un significato speciale per Van Gogh. Il giallo per l'artista era un simbolo della felicità e inoltre nella letteratura olandese il girasole è un emblema ricorrente di devozione e fedeltà. Nei loro vari stadi di crescita, fioritura e sfioritura, i girasoli ci ricordano anche il ciclo della vita e della morte. Qui Van Gogh sperimenta con il colore utilizzando una vasta gamma di tecniche, dai piccoli punti divisionisti a spesse pennellate in rilievo i fiori sono costruiti con pennellate dense, il cui impasto evoca la consistenza stessa dei girasoli. Il principio pittorico secondo cui per intensificare i colori bisogna mettere vicini i complementari, come il giallo e il viola ad esempio, qui viene ribaltato. Van Gogh colloca infatti i girasoli in un vaso giallo, su un tavolo giallo, contro un muro giallo, e tuttavia il quadro sembra sprigionare luce.